La rete CE è una rete europea, noi per esempio abbiamo, facciamo tanti progetti Erasmus eh, che prima erano i Comenius quindi viaggiando per l'Europa eh, abbiamo già incontrato delle scuole rete eh, CE, l'acronimo significa Schools for Health in Europe cioè le scuole per la salute in Europa, esiste, è veramente una rete europea, eh, in Piemonte è particolarmente seguita e sviluppata. Quindi questa rete CE eh, è una eh, realtà di scuole che in alcuni casi si organizza con una scuola polo territoriale legata perlomeno in Piemonte al territorio della propria ASL. Quindi noi che siamo scuola polo del territorio dell'ASL 85 in realtà comprendiamo più scuole rispetto a quello che può essere un ambito attuale. È il lavoro della rete CEE principale il lavoro della rete CEE è quello di fotografare l'esistente e coordinarlo perché altrimenti non si capisce come si possa fare un lavoro strutturato offrendo sul territorio a tutti le stesse possibilità che sono possibilità non obblighi ma anche riuscire a fare un lavoro in cui si passino le buone pratiche e non si ripetano certe esperienze che invece si sono rivelate magari fallimentari. Ci sono dei, come dire, dei compiti e delle opportunità per la scuola Polo e per le singole scuole. Le scuole Polo hanno Un'organizzazione interna che per adesso è anche un'aria, nel senso che ognuna di noi, Scuole Polo, si è data un'organizzazione che è sembrata al momento la più funzionale per il proprio territorio.